Dopo 22 anni ci sono ancora processi in corso e non si conoscono i legami tra politica, mafia, servizi deviati che hanno permesso lo scoppiare di quelle bombe. E un'altra cosa. Dopo 22 anni abbiamo un presidente della Repubblica che ha fatto distruggere le intercettazioni tra lui e Nicola Mancini, ex ministro dell'interno. Dopo 22 anni abbiamo un presidente della Repubblica che dice io non ho niente da dire quando viene chiamato a testimoniare nei processi. Oh, di... Dopo 22 anni e, e concludo... Abbiamo un giurista fiandacca che afferma in un libro che la trattativa Stato-Mafia di 22 anni fa è stata fatta per evitare... Colleghi, se urlate, io non sento se e urlate. Colleghi, colleghi, abbiate pazienza. Presidente, Prego, ha, es ha esaurito il tempo. Qualcuno, e dico solo che dopo 22 Anni. di tutto questo abbiamo un giurista fiandaca che ha ammesso che la trattativa stato mafia secondo la sua visione è stata fatta per evitare altre stragi e davanti a questa abnormità il Partito Democratico lo carina alle elezioni europee la coerenza è un'altra cosa Io ho una curiosità ed è, è la seguente, come si relaziona un parlamentare ai 5 Stelle ma soprattutto un'agenda rossa come te eh, con esponenti delle istituzioni che considerano la trattativa sempre presunta, fantomatica eccetera eccetera con chi richiama Borsellino e Falcone solo perché, per tentare di dimostrare che chi indaga oggi è peggiore di chi indagava ieri ovviamente questa è una tecnica utilizzata eh, perché si ha paura di quelli che, che indagano oggi perché i morti non esercitano l'azione penale, i vivi sì Ecco, come, sotto in Commissione Antimafia, ma anche in Commissione Giustizia, in Aula, come ti relazioni con deputati democratici, deputati di, demo, deputati di Forza Italia, eccetera, eccetera, che eh, negano tuttora l'esistenza della trattativa? Innanzitutto io ringrazio ovviamente per, per questo invito, è la prima volta che vengo qui a Pistoia e, e sono molto, molto felice di essere, di essere con voi stasera, quindi davvero un ringraziamento a, a, tutti, a tutti i ragazzi che hanno permesso l'organizzazione di, di questa festa 5 Stelle che durerà anche nella giornata di domani, c'è stata già ieri sera e, e, e grazie a, a Simone che ha diligentemente ricostruito tutti, tutti i fatti che insomma, eh, ci sono voluti anni per portarli alla luce e, e per capire che cos'è cos questa, questa trattativa tra Stato e Mafia e, e che cosa è avvenuto prima e dopo le stragi del 92-93. Io guardate, sono, sono in Commissione Giustizia e in Commissione Antimafia da un anno e mezzo ormai a, a questa parte e ho 28 anni, e sono una ragazza di, di, di Rimini, sono romagnola, quindi in teoria nemmeno tanto vicina, no? se uno prende l'esperienza personale di ognuno di noi, non sono né siciliana né, né calabrese né campana né pugliese e, e magari per noi no? De, delle regioni del nord è più difficile, ti chiedi ma, ma perché una giovane si dovrebbe appassionare tanto alle vicende di, di 22 anni fa quando avevo eh, 7-8 anni? E, non, e ovviamente sono tutte cose che, che ho conosciuto dopo eh, al liceo e all'università e i motivi per cui ci si è avvicinati a, a tutto questo eh, e alle, alle vicende di, di drammatiche di questo paese è perché in me come in Simone penso in tanti altri giovani o eh, persone di una certa età che quelle cose le hanno viste è molto semplice perché tu ti ritrovi in un, in un paese dove eh, vedi che eh, non hai nella politica dei punti di riferimento ma i tuoi esempi quando leggi la storia d'Italia purtroppo attualmente non sono i politici coloro che dovrebbero rappresentarti. Ma sono magari questi magistrati, ma sono qualche giornalista dalla schiena dritta, ma sono persone della società civile che nessuno conosce, ma sono magari il fratello di, di un magistrato morto, ammazzato per colpa di quello Stato che non ha saputo proteggerlo. E quindi davanti a, eh, a tutto questo cerchi di metterti del tuo dai da fare perché la speranza è quella di poter far capire a chi certe cose non le sa, a chi non ha studiato, a chi non ha approfondito, a chi non ha letto sentenze, la gravità del momento storico in cui ci ritroviamo oggi, la gravità del fatto di ritrovarsi all'interno del Parlamento italiano, ed è stato così negli ultimi vent'anni, è così ancora oggi, dei personaggi che non hanno avuto mai mai la vera e spiccata volontà di combatterla la mafia ma piuttosto di conviverci in una sorta di patto di non belligeranza e allora quando si parla di questo processo del processo di Palermo sulla trattativa Stato-mafia e aggiungo anche di un altro processo molto importante che si sta svolgendo a Caltanissetta, si chiama Borsellino Quater e quello serve per ricercare i mandanti esterni alle stragi, quindi eh, in un certo senso sono, sono collegati ovviamente il processo cosiddetto sulla trattativa di Palermo e quello di Caltanissetta. Ti interrompo un attimo certo. e dico una cosa per chi non lo sapesse, a Caltanissetta si indaga sulle stragi siciliane del 92 a Palermo invece sulla trattativa mentre a Firenze sulle stragi del 93 stragi del continente Scusa. questa è la competenza delle, delle diverse procure tribunali eh, proprio per questi fatti e dicevo l'importanza di questo processo non è tanto l'accertamento delle responsabilità penali come si diceva prima ma questi processi rappresentano molto di più perché, eh, come diceva Simone, non solo si ha paura di quello che potrebbe emergere, ma stanno facendo venire fuori non tanto le responsabilità penali, ma le responsabilità morali di chi in quegli anni sapeva e ha taciuto, di chi in quegli anni è stato connivente e non ha mosso un dito. Sta facendo venire fuori appunto quel patto di non belligeranza e cioè lo Stato alla mafia non deve fargli la guerra, deve conviverci. Ci sono stati in tutti questi anni dei momenti di conflitto forti, quello che ha portato allo scoppiare delle bombe certamente era un momento di conflitto, ma quelle trattative che sono state avviate servivano, sono proprio la dimostrazione palese di quanto in realtà lo Stato non voleva avere il pugno duro, ma piuttosto voleva cercare una tregua, una, una pax mafiosa, che è poi quella che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni. Che era anche l'obiettivo di Totorrina, perché Totorrina esatto. diceva fare la guerra per poi fare la pace, cioè le bombe scoppierebbero proprio in funzione della trattativa. Lo Stato in ginocchio cerca la mafia e la mafia fa esplodere le bombe per ricattarlo ovviamente. Scusa. E diciamo che davanti a, a uno scenario del genere tu entri, entri in Parlamento, io facevo parte di, di due associazioni antimafia e ogni 19 luglio si andava a Palermo, nel mio territorio, a Bologna, come a Rimini cercavo di organizzare iniziative per la legalità, per la giustizia con magistrati, con appunto, esponenti della società civile per parlare di questi temi e il rapporto che c'è in Parlamento con gli esponenti degli altri partiti non è stato facile. Non è stato facile all'inizio perché ovviamente eh, tu sai chi hai di fronte. Per, eh, per mesi abbiamo aspettato eh, la, la possibilità di costituire la commissione antimafia. Perché guardate anche questo è indicativo, cioè il, nel Parlamento italiano la commissione antimafia non è che si costituisce di default. Noi siamo entrati a, il 15 marzo 2013, ma per istituirla ci vuole un'apposita proposta di legge. Quindi tu entri, devi depositare la proposta di legge e questa deve essere approvata prima dalla Camera e poi dal Senato. Ci abbiamo messo dei mesi. All'inizio, eh, guardate, lo spirito deve essere sempre quello eh, più collaborativo possibile perché eh, quando vuoi ottenere un risultato cerchi davvero di andare oltre e quindi di dire eh, la lotta alla mafia non è eh, una bandierina del Movimento 5 Stelle, ci mancherebbe. Con tutta l'umiltà possibile, noi è la prima volta che eh, arriviamo all'interno delle istituzioni e cerchi quindi, il primo tentativo è, è di trovare degli esponenti all'interno degli altri partiti che abbiano i tuoi stessi obiettivi il problema è che eh, non è facile non è facile e infatti si è visto eh, cosa è successo, io vi faccio solo l'esempio della costituzione appunto della, della commissione antimafia perché eh, nel momento in cui siamo riusciti ad approvare questa benedetta proposta di legge era il eh, luglio 2013 si è cominciato a litigare per la presidenza chi deve essere il presidente della commissione antimafia dopo quattro mesi quindi a praticamente a ottobre-novembre 2013, si è riuscita finalmente a costituire la commissione, però per tre volte siamo stati convocati e gli altri partiti non venivano, facevano mancare il numero legale, cioè ci deve essere un minimo di deputati e senatori all'interno della commissione, altrimenti se manca il numero legale tu non puoi eleggere il presidente. E loro non venivano, Venivamo, andavamo solo noi del 5 Stelle con qualche altro eh, appunto, eh, deputato senatore degli altri partiti, ma sporadiche apparizioni perché non avevamo trovato l'accordo sulla presidenza. E questo è, è, è ridicolo, io in quel momento te, ti cadono le braccia perché dici ma noi siamo qui a, a cercare di fare qualcosa che, che possa servire ai magistrati, ai cittadini, all'opinione pubblica per incidere nella lotta alla mafia per portare un contributo anche normativo che deve servire a questo paese quindi tu arrivi con una carica incredibile con tanta voglia di fare subito perché poi questa è anche un po la caratteristica di noi giovani no? vogliamo subito attivarci quando troviamo, troviamo lo spazio e, e abbiamo l'opportunità di, di ricoprire un, un ruolo così nobile come è essere un parlamentare della repubblica italiana eppure quando arrivi lì questi litigano per la presidenza, per la carica, per la poltrona. Ed è ridicolo. Alla fine cosa succede? Succede che si trova l'accordo e trovano l'accordo Forza Italia con, con eh, il Partito Democratico su Rosi Bindi. Allora io non ho nulla contro Rosi Bindi. Esperta di mafia tra l'altro, espertissima. Ma se Rosi Bindi in campagna elettorale, eletta tra l'altro in Calabria che non è nemmeno la sua circoscrizione, dice espressamente a domanda... Io di mafia non me ne intendo, di lotta alla mafia proprio non me ne intendo. E tu quella persona la fai diventare presidente di una commissione così importante. Il segnale è molto chiaro, il segnale è molto chiaro. Il segnale è che la commissione antimafia in questo momento deve servire per presentare libri o per presentare film. E guardate che una delle prime iniziative che come, come commissione antimafia sono state proposte nel, nel nuovo anno, nel, nel 2014, era la presentazione del libro del giurista Fiandaca. Perché è così grave questo, questo libro? Poi non so se, se dopo c'era una domanda anche su questo. Comunque io intanto ve la, ve la, ve la racconto in breve. Come, come, avevo, come avevo detto quel giorno in aula... Qui ci troviamo di fronte a un professore dell'Università di Palermo, quindi io ho studiato a giurisprudenza sui libri di Fiandaca, diritto penale. Pensate anche nella mentalità di una ragazza come me, un giurista del genere, quanto peso poteva avere perché tu lo consideri una persona di un certo spessore, culturale, morale. E poi ti ritrovi che questo giurista insieme a un altro storico Salvatore Lupo ti fa un libro con una tesi demenziale che la smonta pure un ragazzino al primo anno di giurisprudenza leggendo due o tre sentenze e ascoltando qualche, qualche udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia, non ci vuole chissà che, Fiandaca dice che la trattativa Stato-mafia e quindi quei, quei quegli esponenti dei carabinieri del ROS che sono andati a trattare con Cosa Nostra tramite il canale Vito Ciancimino, sindaco di Palermo quella trattativa lì è stata fatta per salvare i cittadini, per cercare di evitare altre stragi e le persone ci credono, proprio perché ci sta mettendo la faccia uno come lui il problema qual è? E che come vi dicevo, basta conoscere un minimo i fatti per capire che questa è una, è una tesi davvero che è fuori dal mondo. Perché la trattativa Stato-Mafia purtroppo per noi cittadini non è stata fatta e, e le stragi non sono state fatte per proteggere noi. Quella trattativa non è stata fatta per proteggere noi, è stata fatta per proteggere i politici che in quel periodo avevano paura. Perché ciò che ha scatenato... La preoccupazione in quegli anni è stato l'omicidio di Salvo Lima. Salvo Lima era il canale tra la politica e Cosa Nostra. Era l'uomo di Andreotti ed è un politico che quando viene ucciso a marzo del 92 scatena una vera e propria crisi di nervi all'interno della politica italiana perché i politici sapevano che quello era un preciso segnale, sapevano che sarebbe toccato a qualcun altro di loro. Uno dei primi che si preoccupa è Mannino, lo stesso Mannino che è infatti imputato anche in questo processo. Ha rito abbreviato, ovviamente ha scelto il giudizio abbreviato e, e quindi quella trattativa è stata avviata. Per cercare proprio di trovare una tregua con Cosa Nostra, appunto, per garantirsi quella Pax mafiosa, perché avevano paura e sapevano, avevano la lista che sarebbe toccato a loro. È questo che è, è fatto venir fuori, eh, hanno fatto venire fuori le indagini e, e le sentenze di questi anni, è questo che sta cercando di di, stanno cercando di dirci i magistrati del pool di Palermo. E guardate che eh, noi abbiamo fatto una missione come Commissione Antimafia a marzo di quest'anno, il 3 marzo, siamo stati un giorno intero dentro la prefettura di Palermo a parlare con eh, i magistrati, con Nino Di Matteo, con Vittorio Teresi, con Tartaglia, con Del Bene. Sono venuti da noi e eh, Nino Di Matteo in eh, due ore di audizione ha spiegato per filo e per segno davanti a me, a Rosibindi, a tutti i commissari del Partito Democratico, Forza Italia guardate non viene, quindi per tornare alla tua domanda non c'è il problema dei rapporti con Forza Italia perché Forza Italia non ha mai partecipato alla commissione antimafia, neanche una volta, purtroppo ne fanno parte di diritto e quindi eh, hanno indicato dei nomi, sono stati scelti, fate conto che c'è pure Giovanardi in commissione antimafia, c'è la Carfagna, però sono solo sulla carta, in realtà non, non sono mai venuti, quindi siamo noi, eh, qualcuno del PD e, e qualcuno di scelta civica quando, quando compare, poi c'è Claudio Fava di Sell, che è il, vice, il vicepresidente, anzi ora non, non è più di sell, si è dimesso anche da Selle, e poi noi dei 5 Stelle, questa è la commissione antimafia, sono 50 membri sulla carta, in realtà che lavorano sono in 15. Tornando a noi quel giorno Di Matteo racconta per filo e per segno e smonta le tesi di Fiandaca e tu dopo un mese ti ritrovi Rosibindi che non solo vuole presentare il libro di Fiandaca ma il Partito Democratico che questo lo candida alle elezioni europee e quindi lo legittima davanti all'opinione pubblica questo è il fatto grave, questo è il cortocircuito che abbiamo oggi e per quello che poi ci, ci si arrabbia in aula, poi è ovvio guardate che nei rapporti personali, non si fa mai di tutta l'erba un fascio, smontiamola questa, questa considerazione che c'è di, di noi 5 stelle, che siamo quelli che, che, no, che protestiamo, che non, non parliamo, ci parliamo tutti i giorni con i deputati e senatori del Partito Democratico, tutti i santi giorni, una cosa importante, solo, solo per citarvela, in questo momento io sto lavorando insieme a un deputato del Partito Democratico, si chiama Paolo Bolognesi ed è il presidente dell'Associazione Nazionale Parenti Vittime della Strage di Bologna, perché Paolo Bolognesi, eletto eh, tra le file del PD, ha scritto una proposta di legge molto importante per istituire in questo Paese il reato di depistaggio. Noi abbiamo processi... Tantissimi processi in questo paese che purtroppo hanno subito dei depistaggi incredibili, sulle stragi è successo proprio questo, per anni si è andato dietro, si sono andati dietro al depistaggio da parte di un falso pentito di, di Scarantino e purtroppo abbiamo dovuto aspettare il 2009 per avere le dichiarazioni di Spatuzza, di Ciancimino come, come vi diceva prima Simone, cioè collaboratori di giustizia non esponenti delle istituzioni che ci hanno raccontato un'altra versione e che ha dato vita a questi processi e per assurdo eh, il depistaggio non fatto e voluto dai mafiosi ma voluto dagli uomini delle istituzioni voluto perché, dagli uomini delle istituzioni dalla Barbera e il suo pull esatto e io e i miei colleghi non è che ci siamo messi contro perché è una proposta di legge del PD, al contrario, al contrario, ci siamo messi insieme e io sto parlando con, con Bolognesi, ci stiamo scambiando tutte le opinioni per cercare di rendere questa proposta una legge vera, per cercare di di capire come migliorarla quindi apportare il nostro contributo io sto dando le, le mie opinioni lui mi sta dicendo le sue faremo degli emendamenti fare, che sono delle modifiche faremo quindi delle modifiche ascolteremo dei, dei magistrati in commissione chiamati in audizione per giungere il prima possibile all'approvazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico quindi il rapporto è... Come, come in tutte le cose quando eh, ci sono delle, delle cose buone delle idee buone le cose si fanno perché il risultato e l'obiettivo e soprattutto il bene dei cittadini è la cosa più importante quando però ci sono eh, delle critiche da fare ci sono delle, delle nefandezze quando ti trovi deputati o senatori tuoi colleghi che ti parlano di presunta trattativa tu devi avere il coraggio di fargli notare e di dirgli in faccia tutto quello che non va. È questa la libertà. Sono rapporti di lavoro e quindi tu sai che con un collega puoi lavorare ad una proposta di legge se è buona, ma sai anche che con quel collega, se secondo te sbaglia, puoi avere tutta la libertà e la tranquillità di dirgli in faccia quello che pensi. Perché non c'è un patto di sangue, perché non siete amici per la pelle, non è, non, non, non è questo che ci interessa. È lavoro, è la nostra vita adesso e quindi se il primo fine è quello del, del, di fare delle leggi giuste per la cittadinanza, di portare fuori le informazioni bisogna sempre, sempre avere il coraggio delle proprie azioni. Sempre a prendersi la responsabilità di ciò che ci si dice e quando si parla di questi temi così importanti mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità perché noi è la prima volta che siamo lì e questa è la cosa importante, noi dobbiamo cercare le responsabilità morali non penali, quello lo farà la magistratura, noi stiamo facendo un altro mestiere e le responsabilità morali? prima o poi riusciremo a, a farle emergere con, con il contributo anche vostro di, di, di tutti coloro che si informano e che non cedono alle, alle false informazioni che vengono, che vengono raccontate solo un altro episodio carinissimo perché è da raccontare solo per farmi capire quanta difficoltà c'è in, in questa commissione antimafia un aneddoto su Rosi Bindi io non ne parlo mai perché appunto tendo a non, eh, non voler eh, mettere così troppo in cattiva luce, eh, non, non cercare di, di raccontare troppo ai cittadini le cose che noi dobbiamo subirci tutti i giorni. Però va fatto, va fatto perché appunto, come vi ho detto, eh, voi dovete, dovete invece rendervi conto, dovete, dovete capire... In che, in che, che paese, e con che politici vi, vi, vi ritrovate ad essere rappresentati in Parlamento. Dovevamo fare una missione a Reggio Calabria. La Commissione Antimafia appunto fa delle missioni sui territori eh, in cui affronta determinati temi, in quel caso l'Andrangheta ovviamente. Avevamo Nicola Gratteri in commissione. In commissione da noi, di fianco a Rosibindi, ha fatto la sua relazione e voi dovete sapere che eh, in Calabria ovviamente c'è la, la chiesa di San Luca che è un po' il, il, la sede dell'andrangheta, è eh, quel luogo dove gli andranghetisti si ritrovano eh, tutti gli anni per il loro summit, arrivano da tutte le parti del mondo e lì ci sono i riti di affiliazione, si prendono le decisioni importanti, una sorta appunto di, di, di vero covo de dell'andrangheta dell e, e in Calabria lo sanno tutti, Nicola Gratteri, magistrato più esposto d'Italia per eh, lot la lotta che sta facendo nei confronti di questa organizzazione mafiosa e Rosibindi in quell'occasione con lui di fianco gli dice ma eh, io ho una domanda, una richiesta da fare al dottor Gratteri noi dobbiamo andare a fare questa missione in Calabria. Ci piacerebbe fare un giro anche a San Luca. Lei ci potrebbe fare da guida. Io mi guardo con, con il mio collega con Gian Russo, Michele Gian Russo. Ci guardiamo, allibiti. Gratteri bianco, immaginate, ha detto, cioè, questa mi sta chiedendo di, di fare da guida alla commissione nel posto dove l'andrangheta si riunisce ogni anno quindi scappiamo fuori, scappa fuori Gian russo con una battuta la guardiamo e diciamo sì però è presidente, in macchina con gratteri ci va lei perché <ride> cioè, l'andrangheta non aspetta altro di trovarsi gratteri che gli fa da guida alla commissione antimafia, così in un colpo solo fanno fuori tutti e, questa, e questo è il grado, è il livello di, di intelligenza, cioè tu ti trovi di fianco un magistrato che da 30 anni, poveretto, che si sta facendo un mazzo incredibile per tentare di colpire eh, questa organizzazione criminale che ormai è arrivata pure all'interno delle istituzioni, vengono sciolti i comuni per mafia, per colpa dell'andrangheta e non solo. E la Presidente si permette di chiedergli se ci puoi fare da guida. nella gita scolastica a San Luca, così andiamo a vedere la visitare la chiesa di San Luca. Questo è il livello. E di fronte a queste cose bisogna che i cittadini le sappiano, bisogna raccontarle, perché poi la prossima volta quando li sceglierete, se davvero li sceglierete, sappiate che sono queste le cose che, che noi dobbiamo vederci in Parlamento. Ed è anche da qui che deriva a volte la nostra passione, la nostra emotività nel, nel fare certi interventi all'interno delle, delle istituzioni perché siamo, siamo un po' stanchi e vorremmo ben altro, ci aspettavamo ben altro da chi sta in Parlamento da 20, 30 anni, 40 anni, non, non questi, atteggiamenti, questi atteggiamenti qui.